Il titolo ho messo Pepe al sedere, ma se vogliamo dirla tutta è Pepe al culo. Che cosa ci significa questa, questa cosa? Intanto buongiorno, ben arrivati a questo streaming, a questa diretta. Oggi stavo facendo un punto della situazione. Anche questo weekend sono impegnato con un altro corso di formazione. Quella di settimana scorsa ho fatto giovedì, venerdì, sabato e domenica in formazione ieri e oggi lo passerò in formazione, e una delle cose che ho assolutamente percepito e fatto chiarezza è che la mia vita ha cominciato a davvero cambiare nel momento in cui ho messo il pepe al culo. L'altro giorno ho fatto un workshop, è durato tre ore, abbiamo finito alle undici e mezza, quasi a mezzanotte, dove alcune persone hanno portato a casa la trasformazione già direttamente in quel workshop. Mi è arrivato, sono arrivati vari messaggi, vari mail, e quello più importante era di Ilaria, che l'ho pubblicato anche come mail, se, se, se hai ricevuto la mia mail sai di che cosa sto parlando. E facendo ancora, ancora mente locale, ieri, dici, io faccio parte di quell'1% persone che 1 2 3 per cento delle persone che in qualche modo si sono attivate per il loro cambiamento è stato facile tutto questo no non è stato facile una cosa ho capito che però è fondamentale e importante che è quella di avere un gruppo di pari avere un luogo dove immergersi per poter continuare ad avere informazioni atteggiamenti emozioni e abitudini potenzianti perché tu che mi stai guardando no probabilmente magari guardi il mio video e in qualche modo eh, ne rimani affascinato ne rimani come dire dici cacchio anch'io ve lo voglio fare ecco poi dopo ti vai a scontrare con la dura verità dove tu sei da solo in un ambiente che alla fine non ti dà quel giusto supporto che può fare la differenza e questa una cosa importante. Infatti ho creato, non a, non, a, mh, no, non a caso, ho creato il gruppo Tu Puoi, oltre gli ostacoli della mente, dove non siamo in tanti, ma le persone che ci sono dentro lavorano in maniera continuativa su loro stessi. E questo è il gruppo di pari che ti dà quell'energia che può fare davvero la differenza. Anche stamattina, fra, fra poco sarò online per quanto riguarda la mia formazione, ma quello che davvero fa la differenza... E quanto pepe al culo tu hai, quanta voglia hai di emergere, quanta voglia hai di emergere, ma anche a livello emozionale, attenzione, perché quando io parlo di successo, successo ha tante sfaccettature, non significa per forza solo essere ricchi. Quello sicuramente è una cosa importante della nostra vita, perché i soldi fanno parte integrante di quegli strumenti che ci permettono di evolvere in maniera importante e decisa ma come al solito noi abbiamo delle titubanze perché la nostra cultura ci ha portato ad avere una mentalità del, della scarsità. Questo semplicemente perché, se fai caso, siamo appena usciti a livello proprio temporale da quello che erano le guerre e lì vigeva quello che è l'austerity, perciò non c'era da mangiare, non e noi ancora oggi stiamo... Eh, siamo influenzati in maniera importantissima da quella situazione, perché tu non lo sai, ma nel momento in cui tu fai un cambiamento, oggi, questo cambiamento non si ripercuote solo sulla tua vita, ma si ripercuote sulle tue generazioni, future, perché il capostipite, io infatti sono contento di aver messo in atto questa trasformazione nell'arco della mia famiglia, perché se guardo dietro la mia famiglia, era comunque sempre incasinata, nel senso che non hanno mai portato a casa quello che era un successo, anche monetario, ma anche di abbondanza, ma anche di amore. E io in questo momento sto lottando, sto lavorando per far sì che questa cosa possa cambiare. Magari non riuscirò io al 100%, ma sicuramente manderò un input bello e importante a quello che sono le generazioni future, perché mia figlia, nonostante io abbia fatto già dei danni perché oggi ha 21 anni, ma sono almeno... 3-4 anni che io in maniera importante ho trasformato la mia vita e sto dando questo messaggio a lei, ecco, questo so che avrà un impatto positivo per le generazioni future, per le prossime 3-4 generazioni, perché noi stiamo subendo ancora gli effetti contaminativi di quelle che sono le 3-4 generazioni precedenti alla nostra e che cosa avevano in quel periodo. Avevano i padroni, avevano la sofferenza, avevano ehm, la povertà e noi nella testa ci abbiamo ancora quello. È questo che ci fa, che, che non ci permette di fare davvero il grande salto. Non abbiamo ehm, conoscenza delle nostre emozioni, non abbiamo espansione e non nessuno ci ha mai insegnato a capire come funziona la nostra mente. Oggi io. Sono il capostipite di una nuova generazione di battaglia o comunque dei di miei futuri, eh, come si dice, eh, non antenati perché quelli sono passati, eh, futuri eh, persone, no? I miei, la mia generazione futura. E questo impatto è molto importante, dipende da te. Come vuoi che crescano i tuoi figli, uguale a come sei cresciuto tu che abbiano le stesse paure che hai tu, perché oggi dobbiamo fare i conti con delle paure irreali, perché non ci sono più le belve feroci, ma questo, è, anzi addirittura la società è diventata la belva feroce, abbiamo paura del giudizio, paura del cambiamento, ma il cambiamento è insito nel mondo, da quando è nato, dall'universo addirittura, l'universo in continua espansione, da sempre, chi siamo noi? per pensare di non trasformarci, di non cambiare, di non continuare ad evolvere. Perché l'evoluzione fa parte della specie umana, da sempre. E negli, la fregatura è che negli ultimi cento anni si è concentrato una tale, con, un tale cambiamento che non è mai avvenuto nella storia dell'uomo. Perché i primi cambiamenti venivano a base di millenaria. fate conto che noi, come esseri umani, il nostro, all'aspetto fisiologico, ok, fisico e mentale di costruzione, sì, abbiamo, siamo diventati un po' più intelligenti, abbiamo cominciato a lavorare sul cervello, ma si stima che la nostra, il nostro fisico, la nostra mente, è la stessa di 18.000 anni fa. L'ultimo grande cambiamento a livello fisiologico per l'Homo sapiens è avvenuto 18.000 anni fa. E noi siamo il risultato ancora di quell'evoluzione. Capisci che se noi pensiamo di evolvere, in cento anni, quanto l'uomo non è cambiato in 18.000 anni, capisci quali sono i nostri retaggi, quali sono le nostre paure e questa è una cosa fondamentale. Cosa ho fatto io? Mi sono formato, mi sono immerso in un gruppo di pari che mi hanno dato stimolo per cambiare il mio mindset, la mia mentalità. Quando si parla di mindset, si parla proprio di mentalità, di atteggiamento nei confronti della vita. Ho una vita che è austera o una vita che vive nell'abbondanza e questo è tutto a livello mentale dice ma c'è la crisi non è vero la crisi ce l'abbiamo noi nella testa perché oggi stavo guardando in un gruppo di, della legge d'attrazione e tutti che sperano nella bacchetta magica la legge d'attrazione non è altro che il fatto che tu creda in te stesso creda che tu voglia raggiungere quel risultato e poi gli eventi ti porteranno se tu credi davvero intensamente di essere la persona che vuole quella colla, che hai la visione interna, hai la tua immagine, la tua immagine interiore che riflette esattamente quello che vuoi. Ed era la stessa cosa che succedeva a me nel, nei miei due, nelle mie aree della vita. Una era la vita sportiva, è la vita sportiva, dove ancora quest'anno, all'età all di 53 anni, sono diventato campione italiano per società, ho fatto un bronzo italiano, ho fatto un oro ai campionati italiani di specialità della pena statica gareggiando anche contro i ragazzini dall'altra parte avevo la mia vita lavorativa che era fallimentare ma semplicemente perché me l'avevano pioppata quando avevo 15 anni e questo oggi presa questa consapevolezza infatti sono qualche anno che sto lavorando su questo infatti oggi proprio perché ho fatto questo passaggio voglio portare a te questa trasformazione possibile e le persone che lavorano con me lo hanno percepito ti invito a guardare sul mio canale le testimonianze. Non sono tante perché le persone, giustamente, si vergognano, perché non vogliono apparire, non vogliono mettersi cena, perché in qualche modo pensano di essere ancora giudicate. Alcune sì, alcune no, devono lavorarci ancora, ma la loro vita è cambiata, è cambiata come mai avrebbero pensato, semplicemente perché hanno fatto un'azione, hanno messo il pepe al culo. E se tu pensi che leggendo un libro, leggendo, guardando dei video, sia possibile, ecco ti devo dare un, una mezza verità, potrebbe essere possibile, ma tutto quello che tu riesci a fare da solo in un anno, potresti farlo in maniera accelerata in due settimane. Questa è la grande differenza tra lavorare con un, con un coach, con un mentore, con una guida e lavorare da soli. È possibile? Sì, è possibile. Quanto diventa invece difficile? farlo da soli tantissimo perché tu hai a che fare con i tuoi bias cognitivi di, della riconferma se tu continui a pensare di non essere all'altezza ecco tu continuerai ad alimentare questa situazione in maniera automatica e inconscia perché dovrai andare a lavorare sul tuo inter, il tuo messaggio interiore sulla tua programmazione sui tuoi paradigmi questa è la cosa importante perché se tu non vai a lavorare sulle tue immagini interiore non riuscirai mai a trasformare la tua vita. E questo lo puoi fare solo con qualcuno con cui ti relazioni. Infatti si chiama relazione d'aiuto, perché tu ti esponi, ti metti in gioco. La differenza la fa proprio questo, il mettersi in gioco. Io mi sto mettendo in gioco tutti i giorni, con me stesso e con gli altri. Dove voglio arrivare? Cosa voglio fare? Quali sono i traguardi che voglio tenere nella mia vita? Perché non essere una semplice comparsa in questa vita, ma essere un, un, un attore di primo ordine e di, di, di spicco? Semplicemente perché voglio lasciare un'impronta importante, dove chi pensa a me può pensare a qualcuno che ha aiutato tante persone. Questa è la mia missione di vita, aiutare più persone possibili a far sì che possano raggiungere la loro soddisfazione la loro felicità perché la felicità è un atteggiamento mentale che dobbiamo costruire giorno per giorno ieri durante la, la, la, la formazione è venuta fuori un, un, un come dire una metafora fantastica ecco la nostra vita è semplicemente come eh, c'è presente le radio una volta si usavano le radio che dovevi girare la manopola per sintonizzarti ecco tu immagina di essere in autostrada e ogni 100 metri ti, la stazione viene persa ecco la nostra felicità non è altro che una ricerca un lavoro continuo come se dovessimo continuare a, ad andare a cercare quella frequenza perché comunque siamo di frequenze della, della, della radio giusta del canale della radio giusta e tu non è che lo fai se stai continuando a, a camminare c'è continuamente un cambiamento, allora tu devi risintonizzarti continuamente. E questa è una cosa stupenda perché quando l'ho sentita, ho detto, wow, questa è la chiave di volta. Continuare a risintonizzarsi in maniera efficace. Lo devi fare momento per momento, non è che lo fai una volta tantum e poi è finita lì. No, assolutamente. Deve essere qualcosa che ess deve essere continuo. Devi continuare a settarlo, devi andare a continuare a cercarlo. È indispensabile quel lavoro, perché se non continui a cercarlo, non ti arriva. Adesso devo andare a prepararmi per la mia giornata, perché sarà una giornata bella intensa, fino a stasera, e ci vediamo. Ricordati che fra qualche giorno, adesso domani o dopo, aprirò le candidature per il percorso Io creo il mio futuro coaching group, dove... Se vuoi farai parte dei founder, dei fondatori e questo ti permetterà di avere delle agevolazioni pazzesche che non saranno mai più ripetibili e da domani ti metterò questo link, ti arriverà la mail dove ti spiegherò nel dettaglio che cosa significa far parte di questo percorso di trasformazione dove tu e altre massimo 10 persone potrete accedere. Un abbraccio dal tuo Mental Coach Gaspore Battaglia. vado a fare la mia formazione perché bisogna imparare ed applicare, studiare ed applicare. Io sono qui oggi per fare anche questo. Ciao ciao, buona domenica e ci vediamo alla prossima diretta e ascolta, e guarda le mie mail. Ciao!